la parola chiave per il prossimo anno per quello che riguarda la SEO e in generale il search marketing alla fine non sarà nulla di nuovo o meglio sarà un uh, Uh, un le parole d'ordine probabilmente sarà integrarsi intorno a una cosa fondamentale, intorno al contenuto uh, quindi da un lato in saper integrare attività social, attività SEO ma anche attività di advertising facendole girare tutte quante intorno a quello che interessa effettivamente agli utenti quindi ai bisogni di un'odice specifica e alla nostra capacità di soddisfare questi bisogni e di integrarci con quello che sono gli interessi uh, che gli utenti sanno indicare attraverso le loro preferenze.